Can Il gioco della è pura fantasia, solo un viaggio tra le stelle, senza un sentiero, io non c'ero dentro il mio futuro. me non vedo tutto sembra vacile vuoi so, puoi pregare Put